Zombie apocalypse Ciao ragazze, ciao a tutte, a tutti, nuovo video. Io che di Come state? Spero bene e allora aspettate un attimo Allora, dunque, siccome non ero messa bene con la videocamera mi sono messa a... come si dice... mi son messa a, a spostarmi meglio la telecamera perché altrimenti si vedeva tutto il disastro c'è cioè dietro il disastro, peraltro, il letto è un po' sfatto, però vabbè, dettagli, non si dice ma si vede lo stesso Comunque niente, come state voi? Spero bene ehm, sto facendo vari video perché mi andava a me di fare questi video e, e in più sto cercando di registrare i più video possibile perché mi piace a me fare questi video, bellissimi, bellissimi, più che altro video per intrattenervi un po'. E nulla, allora, nel frattempo vi stavo dicendo che ho non so quante volte ve l'ho fatto vedere ma mh, appena posso farò un video scunker con questi nuovi prodottini sì, e vai e niente non vedrò vedere questa benedetta crema che mi stava veramente mh, invitando a prenderla, aprirla e a provarla insieme a voi ed è questa qui non so ancora come perché veramente non l'ho provata Vi vorrei lo stesso E l'olio il vivo Che non è per capelli Normali Via dicendo però L'ho preso lo stesso per capelli Colorati eh. Vabbè niente Per dire a per capelli colorati E niente Quindi tutto sommato Mi tocca prendere Un altro olio che non sia quello Per capelli colorati vabbè Lasciamo perdere i miei sorti video video. Questi fatti a casaccio, vabbè. Lasciamo stare a parte questo. Eh, tra poco devo rilavare i pennelli, cosa che io non va male. Devo fare, eh, ma stavolta lo faccio off camera perché tanto l'avreste già visto migliaia di volte come lavo i pennelli. Non ce n'è bisogno, però io li lavo lo stesso off camera perché tanto appunto. Mm, non vi urge il vedere come la piupennera l'avrete già visto, e niente, ragazze. Eh, io adesso non so se fare il letto con voi, o seppure eh, che, che ne dire che ne dite se andiamo in, in cucina a fare tante chiacchiere, è mm, un po' improbabile. Vabbè, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Aspetta un secondo. Allora, eccomi qua, scusate, ma come voi sapete, non so se ve l'ho detto, però uh, sono son stata andata di corsa, non proprio correndo, ma ho accelerato il passo camminando in un bagno a prendere un pezzo di carta cilica. Vabbè, non si può dire, ma è così, ragazze. Non mi nascondo dietro né una telecamera, né dietro ad un dito perché eh, non so se mi sto prendendo a prezzare o cosa, spero di no, che non sia una cosa brutta, però eh, ho mal di gola e non solo, Vabbè, non voglio allarmare, allarmare nessuno, ma ne tantomeno voglio appunto, preoccupare nessuno, non so se ho detto la stessa cosa, però siamo lì, ho oh, mal di gola e un po' di catarro, non molla di male, lo so fa schifo e brutto a dire, ma è la verità, niente ragazze allora, intanto aspettate che mi metta un po' più in qua eccomi qua, allora Due tentati, più tentativi di cose non si può potevo pensarci prima di accendere questa vera ring light che mi riquadra tutta e mi in stile pan d'urso dei poveri, vabbè <ride> e niente, allora questo video che riccio, eh, si svolge, spero che si svolga meglio perché sto provando a fare tanti tentativi oddio, non è che ho il naso sporco però perché non è un bel vedere però vabbè oddio che naso rosso e nulla dunque in questo video non so se lo edito o meno ci provo ma farò un pastrucchio che non vi dico perché io non sono capace di editare i video tutte le volte che lo edito esce una porcata perché non so bene editarlo io con i video vabbè ci siamo perdere che è tutta una porcheria quando faccio i video che poi alla fine ho capito che vengo calcolata poco e niente perché è la verità ragazze io visualizzazioni non me le può di meno è vero sono fissata con le visualizzazioni però non voglio neanche capire haters contro di me me tutti i colori perché qua, perché là, perché questo, perché quell'altro ma perché non fai questo, perché non fai quell'altro ma perché non te ne vai ecco era, questa è la verità, gli più arrivi a loro, più loro, sempre che li la loro attenzione, la sua attenzione, se si può così dire, e io agli non li voglio, perché tanto so come cacciarveli. ho 34 anni quasi, quindi non mi fanno così male come loro, se mi dicono fai questo tipo di... Non voglio dire cosa perché è brutto ed è una brutta cosa da dire, però molti non vi dico quello che può, che può accadere su internet perché è veramente una cosa pestifera. Non la auguro mai a nessuno, certe cose che sento e vedo su internet e che leggo soprattutto che leggo, perché è una cosa brutta da, da vedere e da leggere. Spiegatevi, abbasso un po'. Perché a me non piacciono le offese su internet, come non piacciono a nessuno, credo, e penso e spero che queste cose le sentiate, e voi direte ma cosa stai parlando? Mm, non lo voglio dire perché non è, questo, non è un canale questo di, di parlare di, di, di, di, di cose brutte e antipatiche e anche fuori luogo. Quindi ci tengo solo a dire una piccola. Sì, è vero, forse sto dando delle frecciatine per certe cose che accadono sul web ma è la verità ragazze non potete e non fatevi eh, fare queste cose sul web perché altrimenti eh, rischiate brutalmente da queste persone quindi no, non lo fate ragazze vedete, ma non lo dici di cosa stai parlando se ve lo dico non, no, non, non so se comprenderete mai quindi io vi dico, non fatevi fare del male da nessuno, ma ne tantomeno fatelo voi agli altri. Siate rispettosi con voi stessi, ma siate, con, siate anche con gli altri rispettosi. Questo dico solamente, non dico altro. Io a volte eh, dico, ma mh, perché gli haters esistono? Non lo so neanche io, forse perché anche loro fanno parte di questo mondo notturno che c'è sul web. Vabbè, siamo perdendo sia di notte che di giorno ci sono comunque gli eters secondo me gli eters non dormono mai a parte gli scherzi riusciamo a che mi a questo mondo così strano così inquietante che vabbè lascia un po' il tempo che trova e questo già, si sa già già ti ho fatto anche la rima quindi ragazzi che dirvi appena faccio una bella skincare a giorno eh, o stasera o domani, e vi faccio vedere questo bel eh, detergente. Faccio vedere che tra l'altro vi provo insieme a voi il detergente. O lo provo in, off camera, e poi faccio una breve recensione lunga, eh, lunga, scusate lunga, corta che sia. Faccio una breve recensione. Se vi è piaciuto, se pure una ciofega, un flopone enorme. Stessa cosa equivale per questi due la prima una, e poi l'altro. Questo qua prima questo qua e poi la aspettate, la cremina questa qua, questa qui al, al, al rosa. Tutte e due hanno prodotto le rose. Ah, poi, per quanto riguarda questa qua che è di vetro, sentite che è di vetro, ehm, io non lo so perché mi sono sbagliato, l'ho preso come colore. Come per il colore, io capo colore: sono già colorati i miei capelli, di natura, voglio dire, non faccio decolorazioni, non faccio né mesh né nulla di nulla né la balayage perché io il balayage non credo di averlo mai fatto in vita mia, no. A parte una volta, ho fatto un ciuffo biondino, ma biondino, tanto per perché alla fine non l'ho ho fatto ho esagerato, l'ho fatto un biondino, una mesh da questa parte scusate il televisore si sente vabbè mia onda, non si sente ragazze gli ho chiesto ti vuoi fare ti vuoi prendere i prodotti amplifon scusate non, ci, non voglio fare pubblicità a quella marcia della televisione però vabbè prodotti per sentirci meglio auditori, auditori si dice non lo so vabbè dei prodotti per sentirci bene no non ne vuole sapere no. lei sente bene lo stesso e altrimenti come dice lei se no ripeto perché se no se non devo ripetere meglio sto zitta altrimenti se devo dire vabbè comunque ci siamo capiti io eh, ho altre persone se non lei non sente ripete più volte altrimenti ce la possiamo prendere in quella. <ride> ci siamo capiti non lei lo dice scherzosamente però seriamente parlando, lei dice, quando non lo ripeto si sente, si, si, si ripete più volte, mi ripetete più volte, altrimenti abbiate pazienza, si ripete davvero più volte. No, io l'ho detto in modo scherzoso come fa lei, però tante volte quando è arrabbiata, ciao nem proprio. No, a parte gli scherzi. È divertente parlare con lei. Poi, cosa vi dicevo? Sens sensitive doppia azione. Comunque questo qua, sto col... sì, quello Ciao! <ride> allora, questo dentifricio um, della Bio Repair eh, lo devo ancora utilizzare ma, dicevo, tutto off camera perché secondo me se lo faccio tutto in, in telecamera poi riesce un... non so se farlo, boh. Che sto pensando? perché voglio fare una lunghissima recensione di tutti i prodotti che fia... Stavo da tra un po' qua sfascio tutto <ride> vabbè, facciamo perdere i miei danni allucinanti per la mia... come si dice? come posso dire? la mia... vabbè, la mia delicatezza si contraddistingue dalle altre persone quando fanno video vabbè, facciamo perdere che gli altri non sono da meno quando si muovono a volte fanno anche danni, quindi c'è da mettersi le mani ai capelli vabbè comunque vi dicevo questo per, per non so se fa la recensione completa adesso voglio guardare diciamo, questo video ah c'è qui il buon giardino andiamo bene come questo? questo qua fatemi vedere un secondo già se c'è anche un campioncino no non c'è un campioncino vedete non so se notate voi c'è buon giardino ma non c'è null'altro c'è questo enorme boccione di video eccolo qua ma non c'è il campioncino vabbè alla fine è meglio così da una parte è meglio ma dall'altra è peggio perché se vado in vacanza che poi mai ci sono andate in vacanza solo una volta nella mia vita ogni volta ogni papa quindi che dirvi, sì ragazze. Ehm, il Bucertino c'è dentro, come, come sto guardando, ma non c'è campioncino. Quindi per campioncino, se voi volete una provetta di questo, dovete andare o da Dulas o da Sephora, Sephora, come si suol dire, perché ehm, appunto sapere come qui in Sardegna c'è, ma non tutti hanno campioncino qua dentro, quindi se ce lo cercate. Non, non, non, lo non lo troverete qua dentro Comunque Vi dicevo Io ho voglia di fare una beauty routine Della mia buonanotte morning, morning routine Non morning routine Come dire After routine Di tutta di tut, Vabbè Della notte quando vado a dormire Mi preparo così, My night routine eh, Come lo vuol dire Night routine eh, My skincare, care right, Aspettate come si dice questa parola che non viene a mente? My skincare, my skincare, night like routine? Vabbè, mai non, non si non si può sentire. O forse sì. No, penso che si dica meglio. Skin care routine, night like skin care routine, no, mai è, è una cosa vabbè. Si sa, sei mia, mia, non si può. Non è che. Io ho sentito una cosa da stare trecate Che se mettiamo troppe cose. Mm, non, non avrebbe senso un titolo troppo, troppo specifico perché si sa se voi dite la mia eh, skin care notturna no? invece dovrete dire la skin care routine notturna qualcosa di simile Vabbè, dovrò trovare un titolo azzeccato per il video altrimenti non capirete mai di cosa tratta il video potete che io ti faccio dei titoli che a volte non sanno di niente proprio e voi manco, non so manco se capite il, il senso del video che dico forse voi lo capite ma io non capisco nulla del mie, dei miei video quando faccio il titolo proprio non mi entra in zucca cioè so cosa dico ma il titolo non capisco se è giusto o se è sbagliato boh, vabbè sarò io stupida deficiente non so cosa non si dicono queste cose lo so però Voglio trovare dei titoli, non dico, va sì, vabbè poi rientro nelle visualizzazioni che non mi devono interessare, un benedetto, non dico altro, però sì, avete capito. Però um, mi fa rabbia che io non riesco, a, non dico per le visual, ma per il titolo, il titolo fa che capite cosa dico, lo so che voi lo, siete, lo sapete già di cosa tratta il video. Ma la descrizione a volte io la manco perché non la scrivo o la scrivo e dico solamente quattro parole in croce con questo stupido hashtag che non c'entra un cavolo o forse c'entra ma poco a merenda c'entra a nulla, si attacca al cavolo per non dire altro. Però io vorrei mettere la descrizione di. Voi direte, metti la sta descrizione, e lo so, ma io voglio e se lo sai fallo? Giusto, avete ragione, però io dico, la descrizione devo mettere qualcosa che c'entra col video, adatto all'argomento proprio strutturato, se no cosa eh sì. Cioè, comunque, appena posso farò un video su questi prodottini, tutti questi prodottini che vi ho fatto, che vi ho fatto il video a haul, altrimenti qua non so come fare, se no che vi faccio direttamente. Una skin care notturna della sera proprio serale. Come dire sì, come, facciamo quattro kicchi assieme, come dico sempre nei video di crisis, e vi parlo se mi piace o meno i va ma i dentifrici ci viene due paroline e dire se sì, mi piace o meno, come il sapore o, o via discorrendo il profumo quello che. Vabbè, il profumo ora lo apro perché non lo apro il bolticino, ma apro. Mm, non sento niente veramente. Adesso non sento niente perché sarà pure tappato, però sarà tappato, è chiuso, sigillato e non ci sento niente. Però ragazze io in qualche modo dovrei sentire. No, adesso non me la sento aprire, la caso me lo apro quando vado a lavarmi i denti. Cosa quando lo faccio adesso, perché i denti lì. L'ho appena lavati e non per il caso di rimangiare e eh, per fare la prova. Ah sì ragazze, questo edificio così qua No, non avrebbe senso. Quindi stasera se ne ho voglia o se non ho voglia lo farò. Se non ho voglia lo vedrete a caso mai a mal voglia perché ragazzi le faccio quanto voglia. Perché mi fa piacere fare video, non perché... Eh, non eh, mi stanca fare video, voi direte, ma che senso ha quello che stai dicendo? Allora, non senso aspettate, quando dico non voglio di, di fare video, non perché mi scoccia per quale tale motivo visual o che cavolo c'entra, no, perché mi fa, fa, mi fa stare bene proprio registrare video, comunicarvi i miei stati d'animo, anche se a volte dico che stanchezza, ma si sì, dai, ho le mie amiche virtuali che mi ascoltano, c'è cioè, chi mi ascolta e chi non mi ascolta, chi mi vuole seguire mi segue chi no. Pace e ti lovo anche se mi hai guardato per pochi secondi della tua vita, ok? niente del tuo tempo sarebbe comunque allora aspettate che voglio guardare a quanto siamo eh? perché io dopo non vedo la mazza a 18 minuti ulala vabbè non importa sto video tanto lo carico lo stesso perché mi va a me di caricarlo lo stesso? Anche se chi master, ovviamente, sappiamo come ha fatto, ci mette una quaresima a montare i video e quindi. Per, scusate, mi stavo anche strozzando, annoiando. comunque, quindi ehm, sì, non, adesso ho perso un po' di fila del discorso perché staccavo di televisione e mi sa quasi a 100, quindi capirete si sentirà tutto il frastuono il sottofondo coreografa, come si dice, della televisione Vabbè. e niente ragazzi, quindi KineMaster farà il suo o, eh, operato di, di montaggio video, sempre se non, mi, se non mi tocca tagliare qualche pezzettino, ma temo che lo dovrò lasciare, anzi senza eh, avere il timore perché penso di lasciarlo tutto per intero se taglio non si capisce una fava di niente come si suol dire come diceva appunto in haters non hai capito una fava non ho capito a cosa si riferiva e eh vabbè neanche io avrò capito una fava ma però da tagli questi sono e eh, eh sì ragazze anche se non capisco una fava tante volte come dite voi haters a me non me ne può fregare meno perché io, a me mi interessa di capire quanto mi pare a me e niente quindi voi direte ma ci stai provocando no però anche voi a volte ce la mettete tutta per provocarmi voi direte cos'è un video di quelli per rompere le scatole o un video per fare più ma che cosa avete capito <ride> no è un video di compagnia questo ragazze a parte questo sono antipatica, brutta, super brutta quello che volete ma questo era un video per scherzare un po' con voi per farvi compagnia ma anche perché no, per sorridere un po' perché già questa vita in generale questa vita nostra in generale, per me a volte mi sento un po' sì, devo dirlo un po' una, non dirò cosa perché non si può dire, vabbè lo dico non voglio essere più esplicita possibile, una merda per non dire una M non voglio troppe parole perché qui YouTube mi banna non mi sembra caso una vita un po' di non tanto mm, però ci siamo capiti l'ho detto anche prima non vi ripeto eh, però cerco di farla essere più colorata non sempre perché è come diceva una certa persona Clio Makeup è come una, la vita nostra è come mia più che altro come le, quella delle montagne russe un po' va, un po' viene, un po' alti e bassi però se noi ce la facciamo andare bene appunto, aspettate un secondo dicevo, se noi ce la facciamo andare bene la vita è bella perché ce la dobbiamo godere tutta fino in fondo perché se non ce la godiamo tutta fino in fondo che vita è la nostra è una vita che non serve a niente è insipida e senza un po' di sale dentro o di zucchero a volte ci abbiamo cioccolatini amari e cioccolatini dolci a volte ci tocca prendere quegli amari perché per farli un po' insaporire, a farli diventare un po' più gustosi. Così è la vita, a volte la prendiamo come me, o a volte... E a volte dico, hm, perché ci è sputato dentro quello che mi hanno detto? Nel senso l'ho dato una cosa, ho pensato male di quello che mi hanno detto, il consiglio? Invece no, a volte un consiglio voi direte, ma che cosa sono le cose? Che senso ha questo discorso? Questo discorso è per dirvi semplicemente che eh, quando mi consigliano io me la prendo un po' male ma se invece un consiglio è un buon consiglio come quelli che mi danno le mie amiche di Youtube o non di Youtube come mia madre di Cresima o le amiche di mia madre mh, la prendo buono ma se non è un consiglio che a me piace poi tante volte che non mi piace scusate eh, ce lo vengo un po' male ma quello è il mio carattere, è un carattere un po' mm, non tanto bello, però poi do ragione, ci ripenso su un po' quasi per qualche minuto e dico, hmm, ma sì, dai aveva ragione, è vero all'inizio sono un po' troppo eh, suscettibile, io me la prendo subito per qualsiasi cosa, però poi ci ragiono, ci sto un po', quasi per metà giornata a mezzo Poi broncio, ma poi ritorno su, non so se la canzone, se la musica mi aiuta a tirarmi su i dolci o una cosa sentita per televisione, non so cose che mi fa alzare l'umore e ritorno subito a dire sì, aveva ragione, posso far migliorare qua, posso migliorare di là, posso fare così, posso fare quella, e io riprendo a tornare su di morale e a pensarla bene come fanno tutte le persone, di questo mondo, solo se pare un po' a ah, cavolo di cane, ma eh, sto cercando di prendere, dare un senso a questo video, ma vedo che ci sto dicendo ben poco, vabbè, dettagli, lasciamo perdere, no, lasciamo perdere no, posso meglio dire semplicemente che per dare un senso a questo video sto cercando di ricordarmi quello che sto dicendo e di non perdere mai eh, la concentrazione di quello che voglio dire anche se è difficile perché è vero che è difficile e quindi nulla um, io vedo molti youtuber che fanno ce la fanno a fare molti discorsi si perdono poi riallacciano il discorso all'altro che, che che stavano che stavano congiungendo vabbè comunque non so se mi sono spiegata penso e spero di sì eh, quindi ragazze scusate se sto gesticolando la prima sto cercando di farvi capire mille cose l'una con l'altra di dialogare con voi cercando di, di fare una pare, breve parentesi ma vedo che io mai riesco a sintetizzare perché come dicevo appunto a volte, a volte mia nonna e anche mio, mio zio o anche altri miei zii vabbè sono un caso disperato lo so non ci si può fare non mi posso fare niente comunque la, la, sintetizzazione, la sintetizzazione come aiuto come si dice la sintetizzazione aiuto non è mia forte ma ce la posso fare in qualche modo volendo si sì, eh, volendo volendo come si dice volere potere aiuto <ride> già è così e quindi nulla ragazze Detto questo, ehm, spero che questo video vi abbia fatto più che altro compagnia e se no non so come posso fare e se no non ho idea proprio di, di come posso avervi fatto più compagnia. Un bacio e perché no? Se vi ho strappato un sorriso bene, se no mandate liberamente non vi dico dove. Scusate ma ah, oggi non è che sono nervosa, però sono un malumore non importa dai, raga. non è per me e non è neanche per voi è perché posso, posso um, dire una cosa? voi direte diteci pure siamo qua a cuore aperto e a braccia aperte, almeno spero allora sono Giù di tono, adesso che però ho parlato con voi, voi direte Ma stai bene? Si, sì, sto bene. Finalmente ho recuperato un po' di umore, bello. Un bacio, ragazze. E niente, adesso sono 27 minuti che parlano. Va bene, perdere. Niente, ragazze. Un bacio. E alla prossima, ciao, ragazze. Ah, innanzitutto, fate come dice la, la. taluna Kimono blu E la saluto. Ciao. Eh, stavolta non ti taggo tanto lo so che se vedi i video eh, sei anche iscritta al mio canale youtube mi guardi <ride> ci vediamo al prossimo video ciao gatta luna chimolo blu ciao non solo però no messo se vuoi qua sotto nei commenti e eh, ci si vediamo al prossimo video ciao attivate la campanella se vi iscriverete a questo canale un po' strano ma vabbè dettagli <ride> ciao like e eh seguitemi su TikTok perché non so quando caricherò altri contenuti e su Instagram come scrivo tutto nell'info box youtuber Melania trentino basso. basso otto bravi ciao